È stata un'assemblea molto importante, la 34esima del nazionale, tre giorni davvero impegnativi che hanno visto confrontarsi sindaci, amministratori locali con esponenti del governo. Sono soddisfatto perché da tutti ho sentito parlare del ruolo del sindaco, dell'importanza del sindaco, delle municipalità al centro, di tutto quello che è il sistema governativo nazionale e questo fa piacere, speriamo che poi dalle parole si passi anche i fatti perché i sindaci hanno bisogno di essere supportati anzi Emilia Romagna ha dato un ottimo contributo eh, diciamo in termini di quelli che sono tutte le, tutto quello che riguarda il mondo della finanza locale e abbiamo dato anche un importante contributo per quanto riguarda le leggi di riordine in materia di protezione civile e abbiamo portato un accordo quadro molto importante che prevede una figura tecnico, professionale, specializzata, qualificata a supporto del sindaco. Sul sindaco ricadono responsabilità molto importanti, gravose. Il sindaco non può da solo sopportare questo peso. Quindi abbiamo noi fatto a livello regionale un accordo quadro con l'ordine dei geologi il geologo dal punto di vista scientifico è proprio una figura importante che può dare un supporto tecnico davvero fondamentale al sindaco in termini di pianificazione e soprattutto in termini di prevenzione, può dare un supporto importante in termini di protezione civile organizzando una task force da attivare proprio nei momenti in cui c'è bisogno, nei momenti di emergenza può essere quella figura che eh, dà formazione a tutte le strutture tecniche e quindi alle, alle persone diciamo, dell'ufficio tecnico che chiaramente non possono avere competenze dirette eh, in materie così eh, precise e dettagliate come riguarda diciamo, la difesa del suolo, il dissesto idrogeologico smottamenti, frane, alluvioni e poi anche in, termini, in materia di terremoto come ben conosciamo anche gli ultimi fatti recenti del sisma del centro Italia. Insomma abbiamo eh, parlato veramente di poter salvaguardare la figura del sindaco e poter fare in modo che i cittadini, quando ben amministrati da sindaci competenti e preparati da amministrazioni locali serie che vogliono, eh, possono veramente dare il contributo effettivo, ad una buona amministrazione della propria cittadinanza ma soprattutto garantire le condizioni di sicurezza dei nostri concittadini.